Bene, buonasera, benvenuti a questa puntata di eh, Virtual Studium che sarà dedicata a un concetto e a una parola eh, che sempre più frequentemente eh, sentiamo e leggiamo: antropocene. Eh, io sono eh, Niccolò Scaffai, insegno eh, critica letteraria letterature comparate al DIFCLAM della nostra università. E ho il piacere di poter eh, presentare e dialogare, dare la parola questa sera al magnifico rettore, il professor Francesco Frati, che saluto e che eh, interviene questa sera nella sua veste di, di scienziato, di, eh, di studioso, di professore ordinario di, eh, di zoologia. Eh, antropocene, eh, dicevo, ecco, la leggenda, ma forse non è una leggenda, in realtà vuole che eh, questo termine sia stato eh, esclamato durante un, un convegno che eh, si era svolto nel Messico nel 2000 si trattava della, di un congresso di un'associazione internazionale eh, sulla geosfera e la biosfera e eh, un intervenuto, un premio Nobel per la chimica, eh, Paul Kruzen, eh, sentendo parlare di, di quella epoca geologica che eh, si, chi, si chiamava, si chiama ancora Olocene, avrebbe esclamato ma non siamo più nell'Olocene, siamo ormai nell'Antropocene, tanto è l'impatto degli esseri umani sull'ambiente. Ecco, ma questa parola, e qui eh, il, il nostro lettore Francesco Frati eh, potrà aiutarci a inquadrarla meglio, ecco questa parola sul piano eh, scientifico eh, che, cosa, che cosa può definire, che cosa può inquadrare, quali, quale ventaglio di eh, significati può avere. Beh intanto eh, ciao Nicolò. buonasera, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo e veramente benvenuti dentro a questo nuovo ciclo di virtual studium con il quale l'Università di Siena cerca di Tenersi vicina a, a tutti coloro che sono interessati un po' a conoscere qualcosa di più eh, di scienza in senso molto lato, eh, dove eh, la parola scienza fa riferimento non soltanto alle scienze sperimentali, ma anche alle scienze umanistiche, alle scienze sociali. Eh, quindi noi vogliamo con questa, eh, con questa edizione di Virtual Studium continuare la nostra tradizione di eh, impegno nella, nella disseminazione e nella eh, condivisione delle conoscenze cercando di toccare temi abbastanza eh, semplici, comuni a tutti e soprattutto di farlo con parole, con parole semplici. Quindi benvenuti, benvenuti a tutti e ci auguriamo veramente che tutti ci rimangano affezionati, eh, una, un affetto che ovviamente sarà direttamente proporzionale all'interesse che eh, noi e i nostri ospiti riusciremo a suscitare veniamo all'argomento, antropocene antropocene è una parola che ha suscitato tra l'altro perplessità, ci sono degli scienziati che non la possono nemmeno sentire nominare questa parola altri invece, a cominciare da coloro che evidentemente l'hanno coniata eh, che, che, che danno a questa parola un significato molto, molto importante, io Uh, vorrei evitare di entrare nella, nella questione, nella querelle, se la parola sia, uh, sia, sia appropriata o meno, se sia giusto o meno usarla. Certamente uh, dobbiamo uh, forse, uh, oddio, spetterebbe più al letterato tra noi due, eh, Nicolò. Possiamo provare a ricostruire l'etimologia. Uh, antropo ovviamente fa riferimento, è il prefisso che normalmente si attacca a tutte le attività o alle caratteristiche umane e cene che significa sostanzialmente nuovo, è un suffisso utilizzato in geologia come riferimento alle ere geologiche eh, più recenti, l'Olocene che ricordava prima Niccolò, il Pleistocene e poi e poi via via ancora eh, ad andare indietro eh, le numerose ere geologiche del terziario, Miocene, Eoscene eccetera eccetera. Eh, questa parola ovviamente ehm, come dire, viene generata dal profondo impatto che, eh, che l'uomo ha e sta avendo sul, sul pianeta eh, e eh, l'uso provocatorio della parola antropocene deriva dalla necessità di eh, rappresentare anche in maniera preoccupata l'impatto che la nostra specie sta avendo sugli ecosistemi terrestri. Dobbiamo ricordare infatti che l'uomo è eh, verosimilmente tra tutte le specie esistenti della Terra non il più, eh, non il più eh, efficiente, non il più, forse nemmeno il più intelligente, eh, sicuramente non il più vecchio, il più antico, Siamo apparsi sulla Terra circa 200.000 anni fa, ma è molto probabilmente, per non dire sicuramente, la specie che ha maggiormente conquistato ogni ecosistema terrestre. Ecco, L'uomo è veramente la specie diffusa praticamente eh, ovunque. Sto parlando di una singola specie, non di un gruppo animale più ampio, come potrebbero essere i primati oppure i mammiferi. Ecco, eh, in questo suo eh, peregrinare eh, sul pianeta, e in questo suo... Eh, sapersi adattare a condizioni ambientali più disparate, l'uomo evidentemente ha modellato il pianeta in cui, in cui vive e lo ha modellato a tal punto che non preventivamente ma successivamente gli scienziati si sono accorti che almeno in alcuni casi questo intervento dell'uomo, questa azione dell'uomo sugli ecosistemi è un'azione Molto, eh, molto evidente. Eh, è un'azione evidente per esempio nella, eh, nella, eh, nel taglio di molte foreste e quindi nella riduzione dell'estensione di molte foreste, un processo che è certamente iniziato qualcosa come probabilmente 10.000 anni fa, quando l'uomo attraverso l'invenzione dell'agricoltura cominciò ad utilizzare grandi quantità di suolo per la produzione del, del, eh, del cibo. Eh, L'uomo ha un impatto per esempio nell'uso delle risorse eh, naturali, eh, perché abbiamo imparato ad usare risorse naturali come il carbone, piuttosto che il petrolio, piuttosto che eh, il legno, per eh, i nostri diversi, eh, diversi usi. Ma c'è una caratteristica assieme alla, ehm, alla estrema alla capacità di colonizzare tutti i, ehm, gli ambienti ed è una caratteristica che è legata con la nostra prolificità. Noi stiamo aumentando in dimensioni l'intera popolazione mondiale e lo stiamo facendo ad un tasso molto rapido. Sembra strano perché se accendiamo un qualsiasi telegiornale o leggiamo in qualsiasi giornale in Italia, leggiamo di, eh, di un paese preoccupato del calo delle nascite, preoccupato della riduzione della popolazione, ma se guardiamo questo aspetto su scala globale, ebbene l'uomo si sta riproducendo a velocità molto significativa e sta aumentando la popolazione mondiale, quindi il numero degli individui eh, eh, esistenti sulla terra in maniera molto significativa e questo ovviamente ha un impatto su quei due aspetti che sono soltanto due esempi che citavo in precedenza quindi per esempio la necessità di usare sempre più suolo eh, eliminando eh, foreste naturali per la produzione di cibo e l'uso sempre più abbondante di risorse eh, naturali questo ha portato ovviamente alcuni aspetti negativi, ad alcune eh, eh, conseguenze negative. Forse quella più conosciuta è l'immissione in atmosfera eh, di grandi quantità di anidride carbonica, che come tutti sanno è un eh, gas serra, cioè è un tipo di gas che eh, mh, stratificandosi in atmosfera produce il cosiddetto effetto serra un effetto che impedisce ai raggi solari e quindi al calore che viene riflesso dalla superficie eh, terrestre di uscire dall'atmosfera e di venire ridiretto verso lo spazio infinito, ma di rimanere invece all'interno di, di questa zona sotto la, la nostra atmosfera e questo non fa altro che aumentare le temperature. Ebbene, Qui ci sono dei dati che ormai sono super solidi da un punto di vista scientifico, anche se qualche dissenziente si trova sempre. Eh, ci sono dei dati super solidi da un punto di vista scientifico che dimostrano come questi gas serra siano aumentati vertiginosamente negli ultimi anni e dimostrano come la temperatura collegate con i gas serra sono aumentate vertiginosamente negli ultimi anni. Beh, vertiginosamente... Ovviamente va inteso in senso eh, geologico, non si tratta di aumenti di 5 gradi ogni anno, evidentemente, ma si tratta di aumenti sufficientemente significativi da generare cambiamenti ambientali importanti. Anche qua occorre sfatare un mito, no, basta una primavera fredda o piovosa come quella che stiamo vivendo per dire, no, ma insomma, ma dov'è questo riscaldamento globale se ancora la primavera tarda ad arrivare, come per, per l'appunto in questo 2021, ma quando si calcola il riscaldamento globale dobbiamo calcolarlo su scale più ampie dobbiamo calcolarlo prendendo diversi punti di osservazione non ci dobbiamo cioè far eh, eh, fuorviare dalla, dalle condizioni locali perché ogni sito poi è soggetto a contingenze locali particolari ma dobbiamo fare un ragionamento eh, di contesto e allora ci accorgiamo anche qua eh, osservando dati sperimentali e serie storiche raccolte ormai su, arco tempo, su archi temporali molto lunghi, che effettivamente questo riscaldamento globale c'è, è, è un fattore che sta aumentando ed è un fattore molto, molto serio, che mette seriamente in pericolo molti ecosistemi eh, terrestri. Eh, come fa a metterli in pericolo? Beh, intanto attraverso la riduzione delle risorse idriche e poi, il paradosso dei paradossi, attraverso la liberazione di risorse idriche, per esempio quelle contenute nelle calotte glaciali, glaciali che sciogliendosi eh, in mare finiscono per alzarne il livello, con evidente compromissione di molti ecosistemi costieri. Ora, noi potremmo forse anche dire che eh, tutto sommato si tratta di un processo naturale, il livello del mare si è alzato e abbassato continuamente nel corso, nel corso degli anni, qualcosa come Circa 5 milioni di anni fa il Mediterraneo fu quasi prosciugato da una siccità eh, totale eh, e quindi non dovremmo, non dovremmo sorprenderci più di tanto se questo fenomeno, tra virgolette, naturale avviene tuttora. Ma qui nasce un altro problema, che quando si eh, sottolinea l'impatto, per esempio, dei cambiamenti climatici, lo si fa anche e soprattutto per l'influenza che esse hanno sulle attività umane, in termini per esempio di siccità, in termini per esempio di perdite o di compromissione degli ambienti costieri, e ci, e ci sarebbero molti altri esempi che poi ci dovrebbero interessare da vicino, perché poi eh, i primi ad essere colpiti, in qualche modo minacciati, dal, dai cambiamenti climatici così repentini, siamo proprio noi, la nostra specie, le nostre attività, ed è per questo che ci dobbiamo preoccupare. Sì, Francesco, mi pare che eh, tu sei riuscito a mettere in, in luce proprio attraverso anche quest'ultima eh, riflessione come la situazione, la condizione eh, che riguarda eh, i rischi di estinzione, la cosiddetta sesta estinzione, la crisi climatica, siano qualcosa che... Eh, la scienza ci aiuta, ci insegna a inquadrare e che, eh, e che riguarda tutti noi di qualsiasi, di qualsiasi eh, attività ci si occupi, di qualsiasi sia la nostra, eh, la nostra disciplina. E dunque anche l'ambito eh, umanistico, ecco, nel senso, nel senso più, ampio, più ampio del termine, e anche l'ambito letterario che come dire, è una, un campo che lavora sull'immaginario cioè come rendere eh, visibile ecco, quello, che, quello che la scienza ci insegna, quello che la scienza ci, ci spiega. E proprio in, in questa chiave la, la letteratura, ma potremmo affiancare anche altre forme di immaginario, dal cinema alla fiction televisiva, eh, lavora, lavora su, questi, su questi argomenti, potremmo dire che lavora al cantiere dell'antropocene come, come tema. In che modo? Beh, naturalmente rappresentando situazioni legate al degrado dell'ambiente, alla, alla, alla minaccia della sua distruzione, in qualche modo fondendo, unificando che cosa? Da un lato temi del presente, urgenti, che, che, che, che nascono nella nostra contemporaneità, lo stesso riscaldamento globale, ma anche altre forme di, eh, di crisi e di inquinamento, la sovrapproduzione di rifiuti, per esempio. Eh, e tutto questo lo fonde, dicevo, con eh, una lunga tradizione, una lunga tradizione, per esempio, di racconti apocalittici. In fondo potremmo dire che la, il tema dell'Apocalisse è qualcosa di archetipico che accompagna la storia umana fin dalle sue origini e che si... Rinnova, eh, sembra un paradosso, no? l'Apocalisse si rinnova, ma in effetti è così: eh, si rinnova eh, a confronto con, con, questi, con queste urgenze che ci, che ci circondano. Con una differenza, forse, con una peculiarità ecco, tra la tradizione apocalittica e quello che eh, oggi si percepisce, che oggi la letteratura ci, eh, ci rappresenta. Eh, il pensarsi, pensare l'essere umano. In termini di specie, non più solo eh, come, come individuo, come individuo responsabile della sua, eh, delle nelle sue categorie sociali, comportamentali, etiche, eh, ma anche proprio come eh, componente della specie sapiens, diciamo. Eh, ci sono per esempio molti racconti e molti romanzi in cui che i protagonisti insomma, si trovano a vivere in una condizione che è magari proiettata in un futuro apocalittico o come si dice meglio distopico e si trovano però a vivere in una condizione quasi tornata alle origini preistoriche insomma, della, dei, primi, dei, dei primi uomini sulla Terra, con una sorta di cortocircuito tra passato e presente che, eh, che è un grande tema di, eh, di invenzione. E un'altra conseguenza di questo pensarsi come specie nella stagione, all'epoca dell'antropocene, è il rapporto con l'animalità, il rapporto con, con, con le altre creature, con le altre, con le altre specie, per l'appunto. In questi ultimi decenni, anche ultimi anni, il, il tema dell'animalità dell intesa proprio come confronto con l'umano è molto frequentato dalla letteratura, naturalmente lo è, lo è sempre stato fin dalla tradizione naturalmente antica, favolistica, eccetera, però adesso c'è questa preoccupazione, questa idea di una responsabilità in qualche modo. Eh, si potrebbe fare il nome di qualche, di qualche scrittore che sta mettendo a fuoco una riflessione su questi, su questi ambiti. Uno di questi è uno scrittore americano, che tradotto in molte lingue, che è eh, scrittore noto anche da noi in Italia, mi riferisco a Jonathan Safran Foer. Ehm, Safran Foer ha scritto un, qualche anno fa un libro intitolato eh, in italiano Se niente importa, in cui parla della, dei, delle conseguenze dell'allevamento dell su scala industriale conseguenze che eh, naturalmente non riguardano soltanto le abitudini del singolo sul piano alimentare, scelte vegetariane o meno, eh, ma riguardano anche l'impatto climatico, cioè la produzione appunto di, eh, di, di gas che, queste, che questi allevamenti industriali hanno eh, e ne fa soggetto non proprio di un romanzo, in questo caso è più un saggio, ma attraverso una narrazione, attraverso esempi che mettono a confronto le grandi questioni generali eh, eh, con, eh, con l'esperienza di se stesso come personaggio. Eh, su, su cosa possa fare, la, eh, come debba comportarsi insomma, la letteratura di fronte a queste grandi sfide che, eh, che, che il presente le, le pone, il, il, dibattito è, il dibattito è aperto. E faccio ancora il nome di uno scrittore prima di passare ancora la parola a, eh, a Francesco Frati. Uno scrittore che non a caso eh, viene dall'India dalla, dall postcoloniale, scrive in inglese, si chiama Amitav Gosh, un altro scrittore globale, di fortuna, di successo globale dei, dei nostri anni. Ecco, Amitav Gosh ha scritto un libro intitolato La grande cecità. Eh? Eh, che è diventato un best seller mondiale. Eh, che cosa vuol dire questo titolo? Che cos'è questa grande cecità? La grande cecità è la, diciamo, la difficoltà eh, eh, di vedere la, eh, gli effetti della, della crisi climatica a meno che non ci si trovi in eh, situazioni in cui eh, già la, la, la, la, la marea ha sommerso eh, isole eh, in oceani lontani, eh, ma alle nostre latitudini, diciamo, nel, per così dire, nel ricco e protetto Occidente, ancora queste conseguenze stentiamo, stentavamo a vederle, e pur, pur conoscendole in teoria, pur, pur essendo convinti che c'è un cambiamento climatico in atto. E allora c'è bisogno, bisogno di non solo di sapere, ma anche di far vedere, eh, di raccontare, di mostrare e questo la letteratura lo può, eh, lo può fare, cioè può snebbiare la vista. Diciamo, può far superare questa grande cecità attraverso la forza delle immagini, attraverso la forza del, delle immagini raccontate, delle storie, delle storie raccontate. E questo è un compito che la eh, più che un compito, diciamo, una potenzialità ecco, che la letteratura ha, quella di aiutare a, eh, a credere davvero in ciò che la, eh, in ciò che la scienza ci, eh, ci insegna eh, e, e ci spiega. E proprio su questo, su questo tema, ecco... Eh, Potrebbe intervenire Francesco, Francesco Frati, cioè quali rapporti ci possono essere tra il sapere scientifico e altre forme di comunicazione e trasmissione. Beh, dunque, allora eh, tu hai, ehm, hai citato questo, il titolo di questa, di questa opera, La Grande Cecità, che è un, tipo, un titolo emblematico. A me fa venire in mente una riflessione eh, che vorrei così eh, condividere, buttarla in questa, in questa chiacchierata. Eh, sostanzialmente la grande cecità è comportarsi, lo dico in maniera abbastanza semplificata, in maniera indiscriminata e irresponsabile, sapendo che con questi comportamenti noi autodistruggiamo noi stessi. Eh, poi dopo magari parleremo anche Uh, se è quanto effettivamente la gente sia convinta che, che con questi comportamenti distruggiamo noi stessi, cioè quanto la gente crede agli scienziati che pure producono dati in grado di spiegare molto bene ciò che sta avvenendo. Però mi viene, quando io penso a questa cosa, mi viene sempre in mente che in un certo senso il nostro comportamento è sempre un po' un bilanciamento tra ciò che mi fa piacere in qualche modo che mi serve, o che mi è comodo, e ciò che mi fa male. Eh, ci sono oggettivamente, adesso io non voglio offendere nessuno, eh, ma ci sono effettivamente, faccio un esempio banale, No, io ehm, eh, ho il colesterolo alto, e tutti sanno che avere il colesterolo alto espone a rischi cardiologici, e tutti sanno che ci sono alcune abitudini alimentari che... Favoriscono l'innalzamento del colesterolo e che quindi inducono una maggiore predisposizione a conseguenze patologiche. Ebbene, ciò nonostante, magari ogni tanto una fetta di salame mi piace mangiarla, o una salsiccia, o un, una frittura, pur sapendo che questo non dico che mi avvicina alla fine, ma certamente non, non è troppo salutare. Pensate, per esempio al fumo non voglio offendere chi fuma ma sappiamo bene che eh, il fumo aumenta potenzialmente significativamente il rischio di diverse malattie da alcune malattie oncologiche alle tipiche malattie cardiorespiratorie e quindi eh, questo dovrebbe essere una informazione sufficientemente spaventosa o spaventevole, se mi passate il termine, da indurre le persone ad evitare comportamenti di questo tipo, ma evidentemente il piacere che si ottiene, nel caso specifico di questo evento, con una sigaretta è superiore al pensiero del rischio e sicuro. Quindi in un certo senso sembriamo una specie anche per certi aspetti predisposta no, a non dico correre dei rischi, ma a giocare sul compromesso tra eh, ciò che è piacevole fare e ciò che potrebbe essere pericoloso fare. Nel caso dei cambiamenti climatici però c'è un, un elemento a mio avviso un po' più grave, ed è l'elemento egoistico, perché promuovendo comportamenti, ehm, diciamo sconsiderati che inducono rapidi cambiamenti climatici oppure modificando l'ambiente nella direzione che ho in qualche modo descritto anche nel mio primo intervento, noi non facciamo soltanto male a noi stessi come individui, ma manchiamo di rispetto ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai nostri pronipoti. Quello che noi facciamo non è soltanto grave per noi e per l'ambiente, è grave soprattutto per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri discendenti. E questo dovrebbe indurre, al di là del semplice, della semplice considerazione su ciò che è pericoloso per noi come individui, dovrebbe aggiungere un ulteriore elemento di preoccupazione, se vogliamo, di rispetto per chi... Per le persone a cui si vuole bene e non credo ci sia amore più grande di quello dei genitori per i propri figli o dei nonni per i propri, per i propri nipoti. Allora vediamo un po' al punto del, eh, della della scienza, no? Non vorrei che questo fosse un modo per come dire liberarsi la coscienza da questa specie di eh, scimmia che abbiamo sulle spalle e che ci dovrebbe ammonire nel non tenere comportamenti eh, irrispettosi nei confronti dell'ambiente per rispetto alle nuove generazioni. E forse il modo istintivo per far questo, e nuovamente egoistico, è quello di non credere agli scienziati. Ora, io non voglio difendere gli scienziati singolarmente, perché so bene che magari qualche scienziato ogni tanto non dà... Eh, buona dimostrazione di buoni comportamenti. Quello che io però voglio difendere e con forza è la scienza. La scienza può sembrare una parola così astratta, la scienza non può che essere fatta di scienziati, però la scienza è la parola con cui si definisce quell'impresa collettiva, tipicamente umana, di fare ricerca e di produrre nuova conoscenza attraverso la ricerca. Ora al di là di pensatori eh, globalmente noti e importantissimi perché hanno cambiato radicalmente le nostre impostazioni, penso, non lo so, a Newton, ad Einstein, eh, a, a Darwin se, se, se parliamo di un tema che ci riguarda più da vicino, a Mendeleev se parliamo di chimica. Eh, al di là di grandi pensatori, quindi di grandissimi scienziati, hanno lasciato una traccia indelebile, la scienza in realtà è, prescinde in un certo senso dal singolo scienziato, con i suoi pregi e in qualche caso anche con i suoi difetti, perché la scienza è una, una impresa del genere umano che ha delle sue regole interne, che per esempio quelle per cui un risultato sperimentale è considerato valido solo se può essere ripetuto da chiunque dotato di, di strumenti e mezzi intellettuali e strumentali per ripetere esattamente quell'esperimento, perché altrimenti quell'esperimento non è verificato. Ecco, dobbiamo vorrei convincere, eh, se possibile, anche i più scettici, che quando si dice la scienza ci dice, non è il singolo scienziato più o meno simpatico, più o meno desideroso di protagonismo, più o meno, magari che ne so, qualcuno pensa eh, pagato per dire certe cose. Quando la scienza dice una cosa, è frutto dell'impresa collettiva di tanti ricercatori, spesso anche giovani, di scienziati, che arrivano a determinate conclusioni attraverso un percorso che ha la sua verifica interna attraverso il contributo di tante persone. Ecco, chi fosse eh, indispettito o poco fiducioso nel, in ciò che dicono gli scienziati, dovrebbe convincersi che non è importante la simpatia, l'antipatia, il desiderio di protagonismo del singolo scienziato per definire se la sua affermazione è vera o falsa. Ma per sapere se quell'affermazione è vero o falsa, dobbiamo in qualche modo fare riferimento a ciò che complessivamente la scienza ci dice, ciò che collettivamente la scienza, la scienza ci dice, che prescinde dai comportamenti o dalle singole diciamo così, eh, eh, eh, caratteristiche di ogni singolo scienziato. Ecco, eh, hai usato un'espressione, un Francesco, e un'immagine di grande importanza ed efficacia, la impresa collettiva, cioè la, appunto la scienza che non è eh, frutto della, de, del, singolo, del singolo scienziato, ovvero sì, certo, ci saranno le componenti dell'abilità o del genio, ma sempre dentro un protocollo di verifica comune. E, e, e questa idea di comunità, insomma, che, che è fondamentale per la scienza, mi sembra che sia proprio una grande categoria del nostro tempo, categoria che l'antropocene ci, ci, ci sollecita a, ad adottare, ci sollecita a pensarci in questo senso di comunità, comunità umana naturalmente, ma in fondo anche una comunità che eh, travalica i, i, i confini dell'umano i, i confini tra specie mi viene, mi viene in mente un'opera di cui di cui proprio nell'ambito di, di Studium, prima di Virtual Studium, poi abbiamo avuto modo di, di parlare, eh, cioè un'opera un che è una perfetta sintesi, direi, di scienza e, eh, e letteratura, cioè eh, spillover di quel eh, David Quammen che con questo libro ha avuto un eh, successo mondiale che si è rinnovato ai noi in questo ultimo anno, anno e mezzo, perché è un libro quello sulla pandemia, per la quanti, su come nascono e su come si diffondono le, eh, le pandemie, che, ehm, che ci insegna molte cose, alcuni dicono anche che se lo avessimo letto, se chi di dovere lo avesse letto per tempo, certe, eh, certe procedure di, eh, così, di salvataggio sarebbero state avviate prima ma al di là di questa così funzione profetica ma poi la scienza non, non procede per profezie ma procede per appunto eh, previsioni fondate ma al di là di questo aspetto dicevo eh, quello che insegna eh, spilover mi pare possa essere proprio questa relazione questa comunità questa vita in comune che eh, riguarda tu, tutto un complesso ecosistema cioè tutte le specie per cui si quando si, si, si innesca un, un effetto che poi porta a una pandemia eh, questo avviene per una interazione eh, di specie diverse appunto dal, eh, col passaggio dal pipistrello a una, una, una specie ospite incubatrice in qualche modo e poi, poi eh, all'uomo eh, ecco eh, quel libro, Spillover, dicevo che è una sintesi perfetta di scienza eh, e letteratura perché eh, mi pare, ma qui poi eh, sentiremo cosa ne pensa eh, Francesco, eh, mi pare che eh, riesca a eh, spiegare questa idea di connessione, come siamo davvero connessi col nostro ambiente e lo fa con le della, anche con le risorse della narrazione. Eh, cioè funziona molto bene perché è costruito, eh, non è un'esagerazione, è costruito davvero come un thriller eh, con eh, varie eh, scene che si sovrappongono con come dire teatri dell'azione o addirittura scene del delitto in qualche modo che si, che si alternano nel corso del, del racconto finché non viene davvero voglia di scoprire come sono andate le cose, come ha fatto a diffondersi quella tal, quella tal pandemia come è stata ar arrestata in tempo nel caso della eh, SARS precedente ehm, e per cui ci sono come dire dei, degli esecutori materiali delle pistole fumanti se fosse un thriller le eh, specie accusate di essere di trasmettere il virus ma poi c'è un vero colpevole e forse dovremmo dire che il vero colpevole è l'uomo stesso quando invade gli habitat di, di altre specie quando, come dire, fa sì che, pos, che possano circolare nel, in un ambiente antropizzato eh, virus o batteri, in altri casi, che, eh, che, avrebbero, che dovrebbero rimanere, diciamo, lontani dal, dal, nostro, dal nostro, dalle nostre vite. Eh, ecco, non so se su questa idea di una connessione tra, mh, tra specie? Eh, proprio Francesco, da, eh, da specialista di questa materia, eh, può e vuole eh, dirci qualche cosa. Dunque, allora, eh, intanto eh, permettimi una riflessione, eh, forse da, da critico letterario, che non sono e quindi eh, amatoriale eh, su Spillover. Il libro è ti tiene attaccato al libro stesso, la, la lettura ti tiene attaccata al libro perché David Quomen ha questo stile composito eh, di, a tratti dello scienziato, a tratti del cronista, a tratti dell'esploratore, a tratti del, lo, del romanziere, come dicevi, come dicevi tu eh, giustamente. E il risultato finale è è questa specie di profezia che però non è una profezia basata su dati uh, su dati concreti e che poi si è tristemente avverata ahimè con uh, con uh, um, la pandemia da, da covid-19 ma chi chi ha letto bene il libro si renderà conto, si renderà conto che il motivo per cui uh, quomen si permette di uh, buttarla questa profezia è perché in realtà 15 anni fa ce n'è stata una simile, 20 anni fa, 30 anni fa ce n'è stata una simile e poi 100 anni fa ce n'è stata una simile con l'influenza. Mi riferisco banalmente al, eh, all'Ebola che ha generato grande preoccupazione, sebbene non si sia diffusa come si è diffuso il SARS-CoV-2 e mi riferisco all'IDS che invece si è diffusa eh, come malattia e quindi al virus dell'HIV. Eh, con eh, un livello di diffusione paragonabile a quello della, eh, del, della SARS-CoV-2 con l'unica differenza che forse con l'AIDS siamo stati più bravi a, mh, a contenerne poi una diffusione siamo stati più sfortunati perché ci siamo accorti della malattia dopo che gran parte delle persone l'avevano già contratta contrariamente al SARS-CoV-2, le, eh, ehm, le cui manifestazioni patologiche compaiono poche ore o pochi giorni dopo il contatto con il virus, e eh, soprattutto perché poi abbiamo messo in campo comportamenti, diciamo così, perché perché con l'IDS era più facile fermare la... Ehm, contaminazione, la diffusione del virus attraverso sistemi di protezione più facili da esercitare come per esempio eh, controlli più rigorosi sulle trasfusioni di sangue e l'uso di dispositivi per avere rapporti sessuali eh, protetti. Eh, le due cose che hanno in un certo senso ridotto l'impatto dell'ulteriore eh, dell diffusione del virus dopo però che il virus si era diffuso ampiamente. E silenziosamente allora tornando a, a, a, a spillover e al eh, però in, in un certo senso anche utilizzando gli esempi che ho fatto per esempio con l'aids eh, beh occorre ricordare che ormai sappiamo è un virus che ha fatto lo stesso salto di specie compiuto dal SARS CoV2 l'IDS l'HIV è molto simile a un virus a un simile virus eh, di, che, che genera immunodeficienza nelle scimmie e verosimilmente questo salto di specie è avvenuto per l'appunto con questi nostri parenti abbastanza prossimi eh, le scimmie eh, a differenza del SARS-CoV-2 che ormai è quasi certo sia eh, saltato da un pipistrello, forse attraverso un'altra specie eh, serbatoio eh, nell'uomo. Ecco ho fatto questi esempi perché eh, questa interazione tra specie: l'uomo e i pipistrelli, l'uomo e le scimmie, ma l'uomo, le scimmie, e i virus o i batteri, è un qualche cosa che è ben conosciuta. Molto ben conosciuta, ed è spesso alla base di altre malattie generate da microorganismi. Eh, ci sono malattie parassitarie eh, generate da microorganismi di vario tipo che dipendono da l'interazione comportamentale tra l'uomo ed altre specie a lui vicine se pensiamo per esempio ai eh, platelminti cestodi, le tenie banalmente sappiamo bene che il ciclo di una tenia passa attraverso o un, un bovino o un ovino cioè animali con cui noi da migliaia di anni, da centinaia o da migliaia di anni, abbiamo una relazione piuttosto stretta. Eh, se pensiamo, a, a, al, per esempio, al parassita della malaria, quello diciamo, non deriva da una nostra interazione diretta, tra virgolette, volontaria, con un'altra specie, come avviene con gli ovini e con i bovini, ma eh, è causato dal, da, da, dalla presenza di altri animali, che, come sapete, le zanzare iniettano il plasmodio della malaria nel, in un ospite, normalmente un vertebrato, incluso l'uomo. Ecco, allora, dove sta il... È, è, è, sono evitabili eh, questi, questi contatti? Beh, io tendo a pensare che sia molto difficile evitare eh, questi contatti. Qua io seguo, lo dico così sinceramente, qua io seguo il ragionamento un po' meno, no? quando si dice ma siccome abbiamo eroso gran parte degli ecosistemi, allora poi abbiamo maggiori contatti con queste specie eh, esotiche e quindi maggiore probabilità di eh, contrarre questi, eh, questi eh, parassiti, queste, queste generare questi salti di specie. Io qui il ragionamento lo seguo, devo dire, sinceramente un po' meno, perché ho la sensazione che questa interazione sia inevitabile in quanto specie naturale che abita ecosistemi eh, terrestri e che dobbiamo eh, condividere questi ecosistemi con, con, altri, con altri animali. Però quello che a noi potrebbe salvare, quello che potrebbe venire in nostro aiuto, e qui nuovamente mi ripeto rispetto a qualcosa che ho detto prima, è la nostra intelligenza dove io vorrei declinare la parola intelligenza con la capacità di produrre conoscenza attraverso la ricerca. Il nostro bene più prezioso è l'intelligenza e dobbiamo sforzarci di mettere a disposizione questa intelligenza, questa dofe che noi abbiamo, proprio per attrezzarci di fronte a situazioni di questo tipo. Guardate, se paradossalmente se pensiamo che la pandemia da SARS-CoV-2 sia, sia scoppiata a causa come dire di nostri comportamenti poco intelligenti è altresì vero che se noi riusciamo o riusciremo a sconfiggere questa malattia lo faremo nuovamente grazie alla nostra intelligenza basti pensare alla rapidità con cui siamo riusciti a produrre dei vaccini, basti pensare alla rapidità con cui stiamo sviluppando farmaci che alleviano le sofferenze della persona e che riducono la probabilità di mortalità. Ecco, forse dovremmo fare uno sforzo in più per mettere a disposizione questa nostra conoscenza e la nostra intelligenza, magari per adottare comportamenti che siano ancora più, responsabili nei confronti della diffusione del virus. Quindi il tema dell'interazione dell'uomo con le altre specie animali è molto complesso, è molto complesso perché ha articolazioni molto variabili, ma noi dobbiamo sforzarci ancora una volta, lo ripeto, di conoscere meglio, perché conoscere meglio ci aiuterà a difenderci meglio. Nelle tue parole, Francesco, eh, ho notato qualcosa di, di molto, non solo interessante naturalmente sul piano scientifico, ma molto significativo, che va, qualcosa di significativo che va anche al di là nella eh, fiducia nella scienza che eh, non solo tu come scienziato ma anche noi dobbiamo, dobbiamo avere, cioè la mh, possibilità che la scienza alimenta di pensare le cose in maniera... Eh, diversa da come, siamo, da come siamo abituati a fare, da come, come dire certe consuetudini, certi anche stereotipi eh, sui quali ci adagiamo, eh, possono costringere. Cioè, la scienza è anche una disciplina, un insieme di disciplina: un mondo che, eh, è basato su protocolli rigorosi e che però aggiunge a questi protocolli la possibilità di ribaltare lo sguardo sulle cose, di cambiare i paradigmi no? diversamente da altre da altri saperi che si basano in qualche modo anche sull'accumulo di una tradizione, eh, la scienza si basa su delle, dei cambiamenti, delle vere rivoluzioni di, eh, di paradigmi e proprio questa, questa idea di cambiamento di prospettive è anche qualcosa a cui Sta cercando di avvicinarsi il sapere umanistico, la eh, letteratura nella, nella fattispecie, eh, immaginando in qualche modo eh, esiti, eh, destini alternativi, eh, futuri possibili che sono sì, certo, quei, spesso quelli più fantascientifici, più, più futuribili, eh, ma in qualche modo anche più prevedibili, insomma, eh, ma proprio nel, nella chiave dell'antropocene spesso i, gli scrittori insomma, stanno cominciando a immaginare come uscire dalla crisi, senza cioè, eh, a, a adeguarsi a un'idea di distruzione totale, ma come pensare a una ricostruzione del mondo, a una riparazione del mondo. Ecco questa parola che ho usato, riparazione, non l'ho usata a caso, è un termine che si, che si sta diffondendo nella, nelle scritture, anche nella critica letteraria. Riparare il mondo è, un, è il titolo di un, di, un, di un saggio importante discusso che è uscito, è stato letterario di critica letteraria, che è uscito qualche, qualche tempo fa eh, in Francia e questo ci porta appunto alla idea di come ci immaginiamo? Cioè come la letteratura, da un lato, la, le scienze, la scienza dall'altro immaginano il, il, il futuro, immaginano il futuro prossimo, l'uscita dalla pandemia. Ci auguriamo, insomma, e, ma anche il futuro più, più remoto eh, in cui eh, avremo dovuto fare i conti con eh, quei problemi di cui abbiamo parlato: la crisi climatica, eh, il rischio estintivo. Eh, eh, ecco, eh, se la letteratura comincia a ragionare anche in termini in qualche modo eh, se non proprio positivi però di azione, fattivi eh, quali sono i, eh, gli scenari che, che la scienza può immaginare rispetto a queste, a queste sfide che l'antropocene con, con i suoi cambiamenti e con i suoi rischi ci mette di fronte beh dunque allora intanto io credo che, vedi, eh, riflettendo no, eh, assieme, assieme a te, eh, noi riconosciamo che eh, mh, le numerose attività umane possono in un certo senso darsi una mano a vicenda. No? Allora, tu hai citato, visto da un punto di vista letterario, eh, saggi, scritti, mh, opere, no, che scritti da, da, da, da, da scrittori, da persone, magari da romanzieri, ma questo, questo ruolo no, della letteratura come cassa di risonanza della, della, della conoscenza scientifica è straordinariamente importante. Gli scienziati spesso sono sufficientemente bravi, è quello che hanno studiato sin dall'inizio a, so, a compiere quel determinato esperimento, spesso con la specializzazione di molte discipline, sono straordinariamente bravi a fare pochissime cose, ma quelle le fanno benissimo perché le conoscono per filo e per segno. E c'è una cosa sulla quale gli scienziati spesso non sono così bravi, anche se le nuove generazioni, fortunatamente, grazie anche ad una sempre maggiore mh, consapevolezza dell'importanza di quello che sto per dire, eh, non perché lo dico io, è eh, dell'importanza dell'argomento di cui vorrei parlare ehm, cioè della disseminazione dell'informazione scientifica quello che gli inglesi chiamano public awareness ecco, in questo senso eh, gli scienziati non sono molto bravi ed hanno bisogno di bravi scrittori, di bravi giornalisti hanno bisogno di bravi scrittori come David Quammen hanno bisogno di persone che riescono a trasmettere un messaggio semplice eh, nella maniera più comprensibile possibile. Eh, Piero Angela, a cui abbiamo eh, conferito il, eh, il diploma di laurea di honoris un paio di anni fa in una bellissima cerimonia in Piazza del Campo, eh, diceva sempre la disseminazione scientifica, eh, la divulgazione scientifica, è una traduzione dall'italiano all'italiano che ovviamente è una, è una descrizione si può dire dall'inglese all'inglese, dal tedesco al tedesco, dal francese al francese. E significa avere la capacità di tradurre in parole semplici, comprensibili a tutte, nella stessa lingua, quello che nella stessa lingua magari è scritto in termini molto complicati. Allora, qui veramente i, eh, non soltanto gli scienziati che si sforzano di essere buoni disseminatori, buoni comunicatori, ma anche i letterati che si sforzano di capire bene il metodo scientifico e di raccontarlo bene, oppure che semplicemente si preoccupano di capire il problema definito dalla scienza e di rappresentarlo al proprio pubblico, ecco, questa alleanza potrebbe essere ciò che ci aiuta tutti insieme ad elevarci, eh, dico tutti insieme come specie, come popolazioni a capire meglio il messaggio eh, della scienza, ed è qui che le scienze sperimentali e le scienze umane possono trovare veramente una simbiosi straordinaria. Sì, credo che sia questo il cuore della questione e in fondo è anche la, il senso di, di, questi, di questi dialoghi insomma, interdisciplinari tra scienza e saperi umanistici che che proprio Virtual Studium, come ricordavi all'inizio tu, eh, propone e cerca di, cerca di costruire. Ehm, siamo arrivati verso la, verso la conclusione del, del nostro incontro. Eh, vedo della, nella chat, delle, oltre ai saluti delle persone che sono intervenute e che a nostra volta salutiamo, un'osservazione da parte di eh, Mattia. Leggo. Leggo il messaggio che eh, Mattia osserva come è curioso sia in questa vicenda anche letteraria il ruolo dell'uomo che è vittima e insieme carnefice, capace di rendere la terra un atomo opaco del male. Qui eh, il nostro Mattia appunto ricorre alla, alla letteratura, rendendola meno ospitale per se stesso e la propria specie. Un atomo opaco del male è una. Eh, espressione eh, terribile e bellissima di una celebre poesia di, eh, di Pascoli. Eh, ecco, vittima e carnefice, capace di rendere la terra meno ospitale per se stesso e la, e, la propria, e la propria specie. E verrebbe da chiedersi anche sulla scia di questa osservazione di Mattia eh, quanto quello che sta avvenendo eh, in termini di clima, di rischio, di estinzione e così via sia in qualche misura diciamo dentro un ordine naturale quanto sia eh, effettivamente una accelerazione eh, che se non viene fermata in tempo è, eh, è letale, insomma quanto diciamo, quanto le estinzioni a cui stiamo assistendo sono una delle numerose insomma che nella storia sono della storia profonda insomma, si sono verificate e quanto invece ci sia di eh, innaturale ecco se così posso dire se ha senso usare questo aggettivo è eh, proprio la domanda di l'ospensione di mattia mi faceva venire in mente questa eh, riflessione e eh, aggiungo ancora la, eh, la, il commento di marta eh, che sottolinea eh, quello che ha detto appunto francesco come la letteratura è patrimonio di tutti e può veicolare la scienza e questa è l'importanza della narrazione quindi Ribadendo appunto questa, questa unione. Ecco, non so se anche in conclusione, eh, Francesco, vuole aggiungere qualcosa anche su questa idea di una, eh, quant, come dire, quanto sia nei cicli naturali quello che viviamo, che stiamo vivendo, e quanto invece non lo sia affatto. Beh, sono vere entrambe. Certamente, certamente noi, le estinzioni ci sono sempre state, lo sappiamo, lo sappiamo bene, eh, ce ne sono state tante, ce ne sono state almeno cinque di un impatto tale da poter essere registrato anche a milioni di anni di distanza, semplicemente studiando i fossili, la più recente delle quali, quella di 65 milioni di anni fa, per tanti aspetti forse la più famosa, perché quella che ha portato alla scomparsa dei dinosauri, eh, quindi in un certo senso e questo è anche l'argomento di coloro che ci dicono ma perché vi preoccupate delle tante specie che spariscono bene o male sono sempre sparite e ne sono sempre nate delle nuove eh, questo è vero fino a un certo punto ciò che è veramente peculiare è la velocità con cui avvengono i cambiamenti cioè ci sono due aspetti il primo è quello della velocità con cui avvengono questi cambiamenti i dati scientifici ci dimostrano l'impatto travolgente della nostra specie sul pianeta, nessuna specie verosimilmente ha mai avuto un impatto così violento, aggressivo, eh, condizionante, no? anche non, dandoli, non, volendo non volendolo connotare di significati cattivi o buoni, però tra, stravolgente quello, quello sì. Nessuna mai specie c'è stata, nemmeno quando i dinosauri dominavano la Terra, perché erano appunto i dinosauri, cioè decine, centinaia di specie diverse, ognuno dominante magari il proprio ecosistema e poi comunque avente anche lui le proprie eh, debolezze. L'uomo è una specie sola, ed è una specie che sta dominando il pianeta e lo sta condizionando ad una velocità impressionante. Questo è, è, è un aspetto che inevitabilmente, di cui inevitabilmente dobbiamo, eh, dobbiamo tener conto. Quindi questo è ciò che rende il nostro impatto diverso dal semplice andamento, uh, dal semplice andamento della, uh, del cielo dell'estinzione e anche dei cambiamenti, dei cambiamenti ambientali che avvengono naturalmente. E nuovamente c'è l'elemento, se volete, opportunistico, egoistico, la preoccupazione per i cambiamenti climatici, per la rapidità con cui l'uomo sta stravolgendo gli equilibri degli ecosistemi terrestri e marini dovrebbe essere una preoccupazione nostra. nostra perché poi alla fine le conseguenze negative le subiamo noi sulle nostre attività o su quelle che saranno come dicevo prima le attività dei nostri figli non c'è soltanto l'elemento estetico che sarebbe secondo me importante e sufficiente di per sé, quello di non voler generare la sparizione di nessuna specie sulla terra perché vogliamo lasciare questo patrimonio eh, ai, alle nuove generazioni, no? Anche patrimonio di bellezza, di godimento estetico, ma quello che è importante è, è, è considerare, caso mai ce ne fosse bisogno, è che questi cambiamenti climatici così repentini o questo andamento così repentino finisce per mettere a rischio la nostra vita, le nostre attività e come dicevo prima, quello dei nostri figli. Quindi, L'elemento non è se le specie si estinguono o meno, se si sono estinte o meno, se il clima cambia o meno, perché sappiamo tutti che il clima è sempre cambiato, che le specie si sono sempre estinte e che nuove specie sono sempre nate. Il tema è la rapidità con cui questi fenomeni avvengono e su questo siamo molto sicuri che questa rapidità è stata innescata dalle, dai nostri comportamenti e Mi ripeto nuovamente rispetto a quello che ho detto prima, noi abbiamo avuto l'avventatezza e stiamo ancora avendo l'avventatezza di generare questi, questi cambiamenti climatici così repentini attraverso i nostri comportamenti, ma abbiamo il pregio di avere l'intelligenza per comprendere i rischi che corriamo perché siamo ancora in tempo per mitigare gli effetti negativi di questi nostri comportamenti. Grazie Francesco, eh, mi sembra molto importante questa riflessione conclusiva che eh, ci invita, ecco, innanzitutto alla, eh, a, a, a non rinunciare, ecco, a, non, eh, a non dare l'antropocene come una situazione, come una condizione di condanna, ma semmai come uno stimolo alla ricerca al, e all'incontro, al dialogo tra, tra saperi umani per, per un... Per un progresso reale che sia, non sia soltanto come dire, una sopravvivenza, ma sia davvero una costruzione e una difesa della, della casa comune, che è, eh, è l'ambiente, eh, che è appunto la, il cuore, anche etimologicamente parlando, del, dell'ecosistema che eh, abitiamo. Ehm, io ringrazio, eh, ringrazio il. Il lettore, Francesco, il professor Francesco Frati, per questo dialogo che è stato eh, vitale eh, in tutti i sensi: vitale perché vivace, vitale perché ha trattato argomenti vitali per la nostra esistenza. Un dialogo all'insegna dell'incontro tra eh, scienza e letteratura. Ringrazio chi ci ha eh, seguito e chi seguirà eh, ancora Virtual Studium e eh, chi eh, ha permesso che questa iniziativa potesse eh, essere messa eh, in piedi. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti anche da parte mia. Ciao Niccolò, grazie davvero per questa piacevole eh, ora che abbiamo passato insieme in questa discussione che speriamo poi si possa riprendere anche in altri contesti. Grazie a tutti i ragazzi che hanno curato l'organizzazione e come dire, appuntamento alla prossima alla prossima puntata per ascoltare altre riflessioni magari anche più interessanti di quelle abbiamo fatto noi oggi. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie.